Allora, Piero Colapricco, prima ha detto che la corruzione era una, è stata una corruzione di soldi, per poi diventare, dopo Tangentopoli, una corruzione divenuta di individui, quindi individuale. Si è tornati indietro e si è arrivati alla consulenza. Mi spiega questo punto. Sì, cioè, diciamo, sono due punti diversi in realtà. Uno è che una volta si rubava per i partiti o per sé, mentre adesso il comportamento corruttivo è, è, è diventato più penetrante nelle scelte delle persone, non si sceglie più, non ci sono più domande, eh, tutti hanno un po' di, di verità in tasca, ma è una verità comunque molto partigiana e ottusa, cioè una falsità che sembra verità, questa è, è, è la profondità della corruzione. L'altra roba è che siccome alcune, alcuni meccanismi sono stati individuati bene dai giudici di Mani Pulite a suo tempo oggi che cosa si fa? si studiano o, o dei vantaggi economici tipo grandi viaggi, vacanze di lusso, beni incredibili oppure il passaggio del denaro viene fatto attraverso consulenze fittizie perché se uno sa quanto costa il lavoro e quanto è importante il lavoro si accorge che ci sono dei lavori di 3-4 pagine che vengono pagati 100.000 euro 150.000 euro, ecco se questo e il prezzo del lavoro è un prezzo sovrumano, quindi è più probabile che sia il prezzo della corruzione e d'altra parte ogni volta che ancora oggi qualcuno parla ti dice sempre sì, quella corruzione è fasulla e quella uh, consulenza è fasulla e nasconde la corruzione.